In questo terzo video vediamo come inserire il vostro avatar, ormai vestito come avete voluto voi, in un fumetto. Vediamo il primo sistema. Si può utilizzare l'Activity da completare che viene suggerita e ve ne suggerirò altre. Quindi clicchiamo su Introduce Yourself. Qui ci sono le istruzioni e cliccando su Start Activity... Piano piano, ecco, incomincia, parte la costruzione del fumetto. La prima cosa è scegliere il layout, cioè la forma che volete dare al vostro fumetto. Quante vignette in che modo. Scegliamo questa, tre vignette. Secondariamente, anche se non è obbligatorio, è bene dare un titolo al vostro fumetto. Io lo chiamo prova. E poi ci si posiziona cliccando sulla prima vignetta. A questo punto dobbiamo utilizzare la libreria che contiene i charters, cioè i vostri tutti i personaggi che potete utilizzare. Vedete da 1 a 4 gruppi, ma soprattutto in questa galleria di caratteri ci sono i my characters, cioè quelli costruiti da voi. E infatti, qua c'è il mio. Se lo voglio usare basterà che io lo trascini nella vignetta le manigliette i quadratini che si chiamano manigliette servono quando sono così semplicemente a spostarlo quattro freccine bianche vi servono a spostarlo la freccina nera che si ingrandisce e si rimpicciolisce serve a ingrandirlo e a rimpicciolirlo come volete adesso vedete che lo sposto quando si appare questa freccina, serve a inclinarlo nel modo in cui volete voi. Poi, cliccando quando è evidenziato, se io vado fuori, vedete che qua non ho più niente. Ma se io vado sul mio characters, si è aperta la scheda dei Controls. E allora posso incominciare, ad esempio, cambiando l'espressione della faccia. Facendola arrabbiata, triste sorpresa quando ho scelto come fare per esempio contenta posso anche modificare posso farla contenta ma con la bocca leggermente aperta un po' aperta, molto aperta con gli occhi aperti come solo adesso o chiusi o chiusi del tutto con gli occhi che guardano da una parte o dall'altra proviamo ad aprire gli occhi e a spostare lo sguardo ecco quando siete a posto potete anche girarlo e non tutto insieme girare magari il corpo vedete e lasciare girare solo la faccia e poi scegliere se lasciarlo in piedi se farlo sedere o se farlo correre quando avete scelto per esempio di lasciarlo in piedi qua potete anche scegliere di cambiare la posizione delle mani o delle braccia quando la stessa cosa quando correte può correre può camminare può essere molto triste può correre correre ancora più forte fino a cadere ecco qua quando avete deciso come farlo vi potete fermare